Allora, confronto, se volete, piccola somma, wrap up di confronto fra eh, funzioni ricorsive e funzioni iterative. Eh, ricordate, qualsiasi funzione ricorsiva può sempre essere fatta in modo iterativo. L'esempio del fattoriale è assolutamente banale, Fibonacci è ugualmente semplice, anzi tendenzialmente è più facile uh, scrivere una funzione iterativa che non scrivere una funzione ricorsiva, tant'è vero che molto spesso Fibonacci iterativo viene fatto nei primi corsi di, di programmazione. Ricerca dicotomica, di nuovo, usando un bel ciclo while, è molto, molto, molto, ma molto più efficiente farla non usando la ricorsione. Però, di nuovo... Generalmente eh, la ricorsione ha senso perché una volta che uno è riuscito a farsela entrare in testa scrivere per tutta una serie di problemi scrivere un algoritmo ricorsivo è veloce, incredibilmente veloce, vuol dire che veramente voi in, in dieci minuti scrivete il vostro blocchettino di codice che elenca tutte le possibilità o che prova tutte le possibilità per risolvere un problema. E questo è molto molto comodo. Pensare in modo ricorsivo, pensare con, con, con, uh, con l'impostazione mentale del divide e timpera è estremamente proficuo. Quindi ci sono ragioni per cui è, è utile che persone che devono affrontare problemi, anche se non necessariamente devono fare i programmatori, eh, abbiano comunque presente la ricorsione. Allora, proviamo adesso, nella, nella restante pezzo della, della lezione, a vedere degli esempi di algoritmi ricorsivi che vengono classificati come più complessi. Allora, uno, classico, storico, direi, nei, nei corsi di, di corno, eh, quando faceva ancora l'esercitatore, credo, è il, il tour del cavaliere. Allora, immaginate di avere una uh, scacchiera, 8x8, uh, dovreste sapere tutti come si muove il cavallo, in realtà è il tour del cavallo, non il tour del cavaliere, ma il, il, tour, il tour del cavallo. Uh, voi sapete come si muove il cavallo negli scacchi, e il, il pezzo diciamo, più, più, più complicato come movimento fa, si muove a L, se volete vedere così, quindi dato un, il cavallo in una certa posizione può raggiungere le 8 caselle indicate in un colore leggerissimamente diverso, quindi due in orizzontale o in verticale e poi uno nell'altra nell direzione. Allora, l'obiettivo è quello di eh, trovare una sequenza di mosse del cavallo che gli permetta di visitare tutte le celle della scacchiera. Eh, senza passare mai due volte dalla stessa questo possiamo farlo con delle scacchiere eh, più di dimensioni arbitrarie chiaramente se la scacchiera è 2x2 non ci riesco eh, però in una scacchiera 8x8 io mi posso chiedere ma è possibile trovare un percorso del, cavalier, del cavallo in modo tale che il cavallo tocchi effettivamente tutte le possibili caselle allora, di nuovo, noi siamo eh, in, un, in un problema che si presta benissimo all'uso della ricorsione. Eh, cercate di, di, di generalizzare la visione del problema. Allora, voi state cercando una sequenza di mosse, un percorso se volete. Ogni, in ogni punto di questo percorso voi avete davanti a voi una, un, una serie di scelte possibili. Quali sono queste scelte possibili? È semplice, tutto sommato lo sapete. Se il cavallo è al centro può fare quelle otto mosse. Magari se in qualcuna di quelle otto caselle c'è già stato, ne potrà fare meno. Però se si trova in un angolo ne potrà fare meno. Quindi in realtà voi siete sempre in grado di dire in un determinato punto del percorso quali sono le mosse che io posso ancora fare, le, le, la prima mossa che io posso fare. E la difficoltà in questo caso è nel... Eh, elencare in modo sistematico tutti i possibili percorsi, perché io so che se elenco tutti i possibili percorsi ed esiste un percorso che tocca tutte le caselle della, della scacchiera, beh, sarà uno, dei, sarà uno fra tutti i possibili percorsi, quindi mi basta semplicemente elencarli tutti e là in mezzo il primo che trovo mi fermo. Quindi, il, la difficoltà nel tour del cavaliere non è una difficoltà di algoritmo, perché l'algoritmo è esattamente quello che abbiamo visto prima per l'espansione delle X. Io rappresento uno stato globale, allora nel mio stato globale ci sarà tendenzialmente la scacchiera, quali caselle ho già attraversato e quali no, in quale posizione si trova il cavallo in quel momento. E poi l'algoritmo è sempre lo stesso. Ho finito? Sì, no. Se sì, va bene, dipende, o canto vittoria oppure non so cosa faccio. Eh, se non ho finito, vado a vedere quelli che sono i passi che posso fare. Per ognuno di questi compio il passo e compiere il passo vuol dire modificare lo stato che è una serie di variabili globali. Ad esempio aggiorno quali sono le caselle visitate, quali sono le caselle non visitate, la posizione del cavallo, chiamata ricorsiva disfo. Allora, da scrivere è molto veloce. La cosa, se volete, che, crea, che, che può creare maggiore, maggiore complessità è quella di eh, riuscire in qualche modo a rappresentare i possibili passi allora i possibili passi sono questi, questi otto, otto possibili mosse e eh, probabilmente la cosa, la cosa più semplice è quella di eh, fatemi creare un altro progetto Probabilmente il modo migliore per eh, rappresentare i passi del cavallo è quello di costruire un vettore di mosse possibili. Per cui eh... Static, uh... Eccetera. Per cui in qualche modo io eh, rappresento l'offset lungo la coordinata x e lungo la coordinata y a ogni mossa in modo da poter enumerare le varie mosse, ad esempio in un, con un vettore di 8 mosse. Io ho 8 mosse e eh, sono in grado di, di, di, di guardare quali di queste, quali di queste mosse ho. Qual è l'offset riferito a una certa mossa in una direzione oppure nell'altra? Però lasciando, lasciando stare questa, questa, eh, questo, questo sistema che semplicemente ci semplifica un po' la vita scrivendo il codice, l'idea è di provare tutte le possibili mosse una dopo l'altra, se una la posso fare la faccio, aggiorno lo stato, eh, chiamo la procedura ricorsiva, torno indietro e provo la successiva. Quindi, eh, immaginiamo la nostra procedura ricorsiva, potrebbe costruire un albero che, partendo in un certo angolo, fa una certa mossa, fa una certa mossa, una certa mossa, una certa mossa, una certa mossa, una certa mossa, una certa mossa e a un certo punto, dove sono arrivato alla mossa 9, qui posso fare ancora delle mosse sì, Qui posso muovermi ancora sì, qui posso muovermi ancora sì. Ecco, arrivato alla mossa 12, non posso più fare nessuna mossa. Allora, non potendo fare più nessuna mossa, la mia esplorazione a questo punto tornerà indietro di un passo e andrò avanti esplorando man mano il mio albero di tutte le possibili alternative fin quando lentamente alla fine non arriverò o ad averle provate tutte oppure a un punto in cui sono riuscito a effettivamente risolvere e calpestare tutte le possibili, eh, tutte le possibili caselle. Eh, ripeto, è... Il vantaggio della ricorsione è che un problema di questo tipo qui è estremamente semplice, da uh, un algoritmo per risolvere un problema di questo tipo è estremamente veloce da scrivere, non è particolarmente efficiente, aspettatevi tempi di esecuzione lunghissimi che esplodono per, per algoritmi di questo tipo, però scrivere un eh, algoritmo di questo tipo è estremamente semplice. Quello che voi dovete fare è riuscire a vedere il problema come un eh, costruisco un percorso, un passo alla volta, e in ogni passo io ho un certo numero di, di diverse alternative. Quindi, la complessità uh, è, è, è appunto senza, senza senso perché vi rendete conto che appena la scacchiera inizia a, a, le dimensioni della scacchiera iniziano ad aumentare io non troverò mai nulla però <coughs> ha il vantaggio di, essere, di, es, di poterlo scrivere in fretta fondamentalmente quindi <coughs> algoritmo generale ripeto, questo è l'algoritmo ricorsivo uno dovete impararne voi tendenzialmente per risolvere tutti i problemi di esplorazione ed è questo, semplicemente questo. Chi ha stampato i lucidi di Fulvio la volta scorsa in realtà non sono così totalmente... I lucidi che ho messo online io adesso sono molto simili ma non totalmente e in realtà la parte diversa inizia eh, fra qualche slide, ve lo segnalo. Il problema del tutto analogo al problema del cavallo è come faccio a sistemare otto regine sulla scacchiera. Allora, otto regine sulla scacchiera senza che si mangino l'una con l'altra. Allora, è possibile innanzitutto? Punto di domanda. Allora, di nuovo, il, come possiamo vedere il problema di sistemare le un certo numero di regine, al massimo otto chiaramente, sulla scacchiera senza che queste si mangino l'una con l'altra? vedendolo come un problema di percorso, ma in ogni passo del mio percorso io posiziono una regina sulla scacchiera, quindi al passo 0 io ho 64 possibili alternative, al passo 1 ne avrò molte di meno, dipende da dove ho messo la prima regina chiaramente, però tutta una serie di caselle non possono più essere utilizzate. Quindi, Passo, al passo generico quello che io devo fare è andare a scandire la scacchiera, andare a vedere le caselle ancora libere e provarle una per una. Quindi provo una certa, provo una certa casella, metto la regina, la tolgo, provo una certa casella, metto la regina, chiamata ricorsiva, la tolgo, eccetera eccetera. Di nuovo, se io vedo il problema in questo modo, la procedura ricorsiva che posso utilizzare per risolverlo è sempre la stessa. Per ogni passo elenco delle possibili, eh, delle possibili alternative. Una per una la faccio, ricorsione, la disfo. La faccio, ricorsione, la disfo. Problema del domino. Altro problema che viene talvolta usato e dato per, eh, quando ci si, si, si, si, si occupa di ricorsione. Allora, eh, costruire il, il serpente più lungo possibile utilizzando le tessere del domino, eh, con la regola che quando io costruisco il serpente due, te, due tessere adiacenti devono toccare con un. Una, un lato che ha lo stesso numero. Per cui, ad esempio, se una tessera finisce in 4, io dopo posso mettere una tessera con il lato 4 a contatto. Eh, allora, dato un insieme di caselle, di, di tessere di domino, costruire la più lunga sequenza possibile. Questo è un esame che è stato dato eh, un numero precisato di volte nei corsi di algoritmi di programmazione avanzata scrivere un programma C che eh, dato un insieme di tessere del domino costruisca la sequenza più lunga possibile e di nuovo se voi ci pensate è sempre lo stesso algoritmo perché io sono perfettamente in grado di pensare alla costruzione della mia soluzione come una sequenza di passi allora nel passo generico cosa faccio? vado a ravanare nel mio sacchettino di tessere di domino prendo tutte quelle che hanno una delle due estremità uguali all'ultimo all all numero del mio serpente e quelle sono le possibili mosse e com'è? Le metto una per una e poi mi affronto, affronterò il problema alla mossa successiva quindi la, la visione del domino come, ser, come, come percorso è assolutamente banale e intuitiva se io riesco a farlo eh, successivamente riesco a ad avere una procedura sistematica che tira fuori ed enumera ed elenca tutte le possibili alternative, e fra queste ci sarà anche il serpente più lungo. Quindi, quello che devo fare è mettermi con calma, provare tutti i possibili serpenti, e fra questi, memorizzare il più lungo. Da qui iniziano le slide che non c'erano nel, nelle slide di full, ma sono. 4 credo in totale quindi non non dovete preoccuparvi eh, il castello perché, eh, perché tutta una serie di problemi sono stati eh, categorizzati sotto il nome di castelli fatati per qualche ragione non, eh, non chiedetemi quale però eh, il eh, questi sono tutti vecchi temi d'esame che abbiamo usato per i corsi di eh, algoritmo in programmazione avanzata. Allora, uno, un, uno di questi problemi, ad esempio, ci dice eh, abbiamo una stanza quadrata, ogni, eh, su, su questa stanza abbiamo eh, una serie, questa stanza è mattonellata e su ogni mattonella c'è scritto un numero. Il nostro eroe entra nell'angolo in alto a sinistra. E nell'angolo in basso a destra abbiamo un mostro e un tesoro. L'eroe deve camminare lentamente sulle mattonelle fino ad arrivare al tesoro. Se quando arriva alla casella del tesoro il totale delle caselle che ha calpestato è uguale a X, il tesoro è suo. Se è diverso da X, il mostro se lo mangia. Quindi io devo trovare un percorso che mi porta ad arrivare dall'angolo in alto a sinistra fino all'angolo in basso a destra esattamente calpestando caselle di peso eh, di, di, di, con valore cumulativo pari a x. Quanto è questo, questo x? Problema, di nuovo, se volete, <coughs> che si presta perfettamente alla, alla ricorsione. Allora, noi abbiamo, il, noi abbiamo il, il singolo passo, è una costruzione di un percorso, eh, fra i, tutti i possibili percorsi che mi portano dall'angolo in alto a sinistra all'angolo in basso a destra, ce n'è uno che mi va bene, non so quale sia, ma ce n'è uno che mi va bene. All'interno di questa costruzione del percorso il singolo passo è banale, perché io sono su una casella e mi sposto su un'altra casella, che problema c'è? Tutto sommato non credo che riuscireste in, in pochi, pochi minuti a tirar fuori un algoritmo che prova tutti i possibili percorsi, senza usare la ricorsione, e se non avete visto prima il problema. Quindi il vantaggio della ricorsione è poter scrivere un in fretta un algoritmo che prova a fare questo. Cosa che si potrebbe provare a fare se un minimo mi, mi, mi aiutate e mi date una mano perché io non garantisco. Allora iniziamo a decidere le dimensioni del castello. Diciamo che è un 8x8, poi <coughs> definiamo il, la nostra stanza. Siamo... no, questi però... c'è qualcosa che non mi convince. Eh sì. Allora qui quello che dobbiamo fare nel, nel main è, eh, possiamo iniziare a pensare di, di metter, metterci dei numeri a caso, vi ricordate come si fanno a generare numeri a caso in java? allora beh, direi che Perché qui non gli va bene, ah? XY, certo. Riga cronometra, ok. E vabbè, a questo punto possiamo anche provare a, a stamparlo tanto per controllare che il tutto funzioni. Se. questo mi crea una, una casella una, un, una stanza diciamo 8x8 con dei numeri a caso sul, sul percorso allora quando si parla di funzioni ricorsive la cosa migliore probabilmente è come vi avevo detto cercare di definire quello che è uno stato esterno uno stato con delle variabili globali che mi descrivono in qualche modo il, il, lo Stato. Allora, quali sono le variabili che mi, descrivono, che mi possono descrivere lo Stato? Beh, tendenzialmente dove si trova il mio Cavaliere... E qual, qual è il, il, il peso delle qual è la somma del, delle, delle mattonelle che ha pestato fino a quel momento eh, quindi come lo posso chiamare current cosa current pestato current Quindi in ogni, <coughs> in ogni momento il mio, lo stato del mio sistema è definito da queste tre variabili, fondamentalmente. Eh, dove si trova il mio eroe e è, quante sono le, le, le, le, le cose, quante sono le, eh, il totale delle mattonelle che ha pestato fino a quel momento. Quindi current pestato, se riuscite a dirlo. Allora... Il, uh, non mi interessa tenere traccia di uh, quali caselle ho già calpestato, perché non era uno del, de, degli obiettivi. Andava benissimo dire che il, uh, il cavaliere pesta più e più volte le stesse, le stesse mattonelle, l'obiettivo semplicemente è che lui arrivi in basso a destra con avendo pensato il numero giusto di caselle. Eh, ad esempio può arrivare subito proprio davanti al mostro, continuare a fare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, su due, su due eh, mattonelle che hanno peso uno, fin quando non arriva al punto giusto, e poi, tatan, arriva e si prende il mostro, e si prende il, il tesoro. E questo qui andrebbe benissimo. Quindi non ho bisogno di disegnarmi dove è già stato. Altro particolare, eh, vabbè, in realtà ve, lo, ve ne parlo dopo. Adesso iniziamo a pensare alla procedura ricorsiva. Allora, la procedura ricorsiva potremmo chiamare FIND. Quindi ha come primissimo sempre la procedura ricorsiva ha come primissima cosa, come primissimo test, quello se eh, sono arrivato, se ho finito oppure no. Quindi come faccio a sapere se ho finito? Beh, current x deve essere uguale a size meno 1 e current y deve essere uguale a size meno 1. Allora, se queste sono le, se queste cose sono verificate allora io sono arrivato alla casellina del mostro se sono arrivato alla casellina del mostro devo vedere se vengo mangiato o mi porto via il, il tesoro come faccio a capire questo? beh devo controllare se il mio current pestato deve essere uguale a cosa? beh, a, a quello che voleva il mostro quindi potremmo chiamarlo goal e questa è un'altra un variabile che ci serve allora, se questo è vero, beh ho vinto, altrimenti mi è andata male. Ma non è detto, magari quel percorso lì non mi ha portato a nulla di buono, magari ne troverò uno che va bene. Una volta che ci siamo posti il problema di che cosa fare quando ho finito, quindi in entrambi i casi... devo uscire dalla funzione una volta che mi sono posto il problema di che cosa fare se sono arrivato nell'angolo in basso a destra devo decidere che cosa faccio nel mio passo generico allora nel mio passo generico io ho tendenzialmente eh, quattro possibili eh, quattro, io ho esattamente quattro possibili alternative perché posso andare a nord, a sud, a est o a ovest esatto allora, come faccio a inserire le quattro possibili alternative eh, in, in un modo che sia tutto sommato gestibile bene all'interno di un programma? Beh, quello che mi farebbe piacere poter fare è for t uguale 0, t minore di, in questo caso sono 4, più più t Se possibile, fai ricorsione disfa. Ecco, questo è un altro, un altro schema assolutamente comune che si trova quando si implementano le, le funzioni ricorsive. Eh, nello, nello pseudocodice vi avevo scritto eh, per tutti i possibili passi fai il passo, chiama la funzione ricorsiva, disfa il passo. Questo concettualmente... Molto spesso la cosa più semplice da fare è riuscire a enumerare i possibili passi e per tutti i possibili passi mi chiedo se il passo è fattibile, se il passo è fattibile lo faccio lo ricorsione e lo disfo. Quindi in realtà quello che nel precedente pseudocodice era semplicemente un per tutti i possibili passi, qui è un for seguito da un if e questa è una cosa che si trova molto spesso, è una cosa estremamente comune, eh, il, il vedere in una procedura ricorsiva questo for che mi enumera tutte le possibili alternative teoricamente possibili, poi un if che mi filtra quelle che effettivamente posso fare, e se io supero l'if, allora la faccio, ricorsione, la disfo. Quindi il passo iniziale è quello di come faccio a enumerare le mie eh, possibili mosse in modo che, si, che abbiano un indice in modo che io possa dire mossa 0, mossa 1, mossa 2, mossa 3 fondamentalmente eh, allora molto, molto spesso quello che si fa è usare un vettore di appoggio per cui un vettore o addirittura una... una, una matrice se volete che mi contiene gli offset se volete del, del mio dei miei, de, del mio percorso allora una possibile mossa sarà muoversi lungo un asse Fare ad esempio un passo a destra, un'altra possibile mossa sarà fare un passo a sinistra, fare un passo in alto e fare un passo in basso. Qui perché non gli va bene? Uh, perché non gli va bene? Illegal modifier for parameter step only final is permitted. Tutti i possibili passi sono diciamo, contenuti in questo, in questo vettore, step. Il che vuol dire che qui io posso... new x sarà uguale a current x più step... Sto perdendo. Okay. Allora, a, a questo punto, dopo che io dopo che ho calcolato quali sono il nuovo x e il nuovo y, a questo punto posso iniziarmi a chiedere se è possibile. Allora, se è possibile cosa dovrò andare a vedere? Dovrò fondamentalmente vedere se eh, new x deve essere maggiore o uguale a 0 and new x deve essere minore di size and y deve essere maggiore o uguale a 0 e y deve essere minore di size e manca ancora una condizione vediamo se vedete qual è la condizione che manca vedete la condizione? manca una condizione fondamentale ed è il quando è che la ricorsione termina? Termina quando ok, quando arrivo nell'angolo in basso a destra termina eh, però io potrei non arrivare mai nell'angolo in basso a destra io potrei mettermi a fare un passo a destra, un passo a sinistra un passo a destra, un passo a sinistra un passo a destra un passo a... e non arrivare mai nell'angolo in basso a destra in realtà ho bisogno di un altro eh, para, di, un, di un altro sistema che mi assicuri che prima o poi la ricorsione termina allora se io mi imponessi che tutte le caselle devono essere eh, possono essere calpestate una volta sola, questo chiaramente è un modo per terminare, perché dopo size per size passi non posso più farne nessuno ma visto che io non mi sto imponendo questo, quale può essere un metodo per sapere che sicuramente devo interrompere la ricorsione? Esattamente e la, la cosa è che la, eh, le caselle che ho pestato fino a quel momento devono essere minori di eh, devono essere minori del, del gol fino, fino, fino a quel momento eh, sì, questo è, è talmente significativo che potrei anche metterlo, metterlo qui e quindi chiedermi se ho pestato più di allora esco sicuramente non sto nemmeno a perdere tempo ad andare, ad andare avanti c'è una domanda? no, ok a questo punto eh, sono in questa situazione Cosa devo fare? Fai il passo, allora fai il passo vuol dire modifica lo stato globale in modo tale da eh, tenere conto del passo che sto facendo. Beh, in questo caso, direi che current X deve diventare new x, current y diventa new y e current testato va sommato con il eh, peso della mattonella su cui sono in questo momento, quindi in realtà andava fatto prima. Uh, quindi com'è che si chiama la, la room ok a questo punto posso chiamare la procedura ricorsiva e al ritorno alla procedura ricorsiva devo disfare il passo corrente. Come faccio a disfare il passo corrente? Quali, quali cose ho fatto? Devo tornare indietro alla casella in cui ero. E come faccio a tornare indietro alla casella in cui ero? disfo il passo che ho fatto e a questo punto tolgo il peso della casella che ho appena pestato. Beh, dal momento che questo lo faccio e lo disfo ogni volta, direi che posso anche metterlo al di fuori del for. Quindi, faccio il, il, il passo. Chiamo la procedura ricorsiva di suo passo. Okay. Allora... <coughs> Più o meno iniziamo a esserci. Eh, mancano, mancano ancora alcuni... Alcuni dettagli, beh innanzitutto, uh, ah sì mi ero dimenticato di dire, il, quest, il fatto che noi ci fermiamo uh, quando il, il numero, il, le, le, le mattonelle pestate superano il, il, pest, il, il, no, il gol uh, funziona bene come condizione di terminazione con la condizione che tutte le mattonelle siano positive per cui questo mi garantisce che in un numero finito di passi io ho raggiunto, io, io mi fermo. Che non possono esistere percorsi più lunghi di un certo numero di passi. Perché se no, eh, se esistessero mattonelle negative o anche solo mattonelle uguali a zero, il numero di passi, ad esempio, fra due mattonelle uguali a zero, io continuo a fare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, il totale delle mattonelle pestate non aumenta e la procedura si blocca. E questo capita spesso, fidatevi, questo, ripeto, l'aver sbagliato la condizione di terminazione è tendenzialmente la cosa più, più frequente negli algoritmi, l'errore più frequente negli algoritmi ricorsivi. Il secondo errore più frequente è non scrivere correttamente il backtracking, quindi non rimettere le cose a posto dopo la, la chiamata. Però, quello in assoluto più, più comune è avere una procedura ricorsiva in qualche modo che continua a chiamarsi e richiamarsi e richiamarsi senza avanzare, per cui a un certo punto il tutto si blocca. Allora, più o meno questo potrebbe, potrebbe iniziare a funzionare, però quello che eh, ci serve è in realtà un minimo di, di feedback. Allora, come faccio ad avere una qualche parvenza di quello, di quello che sta... Che sta succedendo all'interno del, del mio algoritmo? Beh, allora, una cosa che potrei fare è, ad esempio, provare a tenermi un, uh, un, una variabile che si chiama path... che contiene il percorso che io effettivamente ho, ho fatto. Allora, questa qui la facciamo di dimensione gol per stato Di nuovo, sempre con l'idea che ogni passo sicuramente almeno uno, almeno uno costa. Eh, se il mio gol come quantità di... di, di come peso che devo aver fatto per arrivare nel, nella casella in basso a destra e vincere il tesoro è un certo numero, più di quel numero di passi non posso fare, quindi eh, dichiararlo di questa dimensione è tutto sommato abbastanza sicuro. Allora Se io arrivo in basso a destra direi che quello che devo fare è eh, stampare il path fino a quel momento. E, eh, e poi sapere se ho vinto oppure no. Se io arrivo in fondo, fino, se io arrivo in fondo e non ho vinto, beh, stamperò il patto e poi dirò che non ho vinto. Allora, un modo, ritorniamo a quello che avevamo detto prima, all'ora scorsa, è comodo molto spesso tenere una variabile che ci dice a quale passo siamo arrivati. In questo caso non la usiamo come l'abbiamo usata la volta scorsa, però è una variabile comoda, perché se non altro ci dice, ci aiuta a costruire il, il percorso. Perché se noi qui... Beh. Prendiamolo, facciamola intera. Quindi quando qui, scusatemi, quando qui siamo al passo n, gli diciamo che il passo n sarà uguale a t, dove n è il numero del passo e t è la scelta che noi abbiamo fatto e quando lo diciamo lo smontiamo risegniamo meno 1 perché quel passo non l'abbiamo fatto notate che questo è inutile in questo momento però troppo male, troppo male non fa e find a questo punto dovr dovremo fare find di n più 1 allora se io sono arrivato qui, sono arrivato in fondo e ho un percorso per arrivare in fondo, e tanto vale stamparlo. Questo percorso sarà fatto da n passi. e il risultato di questo percorso potrebbe essere o che ho vinto o che non mi è andata bene quindi quando io arrivo fino in fondo chiedo controllo o se ho vinto o se non mi è andata bene lo segno in qualche modo potremmo essere prossimi a vedere cosa succede a lanciarlo però devo, devo metterlo anche allora eh, dopo aver stampato la, la cosa possiamo lanciare il programma con un bel find di 0 quindi passo 0 della nostra ricerca qualcosa sta facendo ma non sapremo mai se va bene oppure no quindi proviamo a semplificare enormemente il problema 4x4 e l'obiettivo è arrivarci in 5 passi. Direi che non ci arriva. 10. Ok, qualcosa sembra, sembra aver trovato, bisognerebbe controllare se ne trova. Allora, 0001010222 in teoria lui sostiene di essere arrivato in fondo con 10. Bisognerebbe controllare a che cosa corrispondono i vari, i vari, i vari passi, ma questo potremmo farlo anche, eh, potremmo farlo semplicemente andando a, a, a creare un'altra un piccola struttura allora se noi guardiamo il passo 0 corrisponde a est il passo 1 a ovest il passo 2 a nord e il passo 3 a eh, sud eh, no, eh, no sud-nord sud perché sud aumentiamo di 1 e quindi scendiamo alla riga successiva quindi potremmo costruirci quindi est, ovest, sud, nord mi aiuta la sintassi di Java a fare una cosa del genere? no est, ovest, sud, nord così potrebbe essere più Java così è più java allora, a questo punto qui invece di stampare questo qui stampiamo per %c p allora, con un cambiamento di questo tipo dovrebbero eccolo qui dovrebbe venire un qualcosa di più comprensibile vediamo un po' se il primo percorso est, est, est, quindi 2 1 2 e fa 5, sud, sud, sud, uova eh, Forse perché dovevamo dargli come primo. current per stato è uguale a mappa current x current y mm, si chiama mappa sopra? no, room Quindi inizializziamo le varie variabili e vediamo un po' est est, sud sud, est sud, est est, sud sud, est sud. Allora, da qui, est, est, sud sud, est sud. Chi lo conta un po'? Allora, est, est. Quindi siamo a tre. Poi arriviamo qui. 4, 5 sud 6, 7 9, 10, 10. Non, non considera perché non considera l'ultimo eh, per come l'abbiamo scritto lui non considera mai il, il peso della della casellina su cui arriviamo quindi in effetti lui arriva correttamente pestando 10 perché non consideriamo questo qui qua sotto quindi prima che ne troviamo uno eccolo qui possiamo anche limitarci a stampare soltanto quelli in cui effettivamente troviamo qualcosa di buono vediamo un po' sud, est, est sud, sud, est me lo confermate? sud, est, est sud, sud vi torna? Qualcuno mi dice sì o no? Ricordate che l'ultima la, la, la casella, casella non viene considerata. Quindi lui si trova qui ed è uno, va a sud. A questo punto arriva qui, va a est ed è 2, va ancora a est ed è 3, arriva qui, va a sud, 4, 5, arriva qui, va a sud, 6, 7, va qui a destra ed è 8. Forse considera anche quella in cui arriva, non lo so. questo qui va bene perché se voi lo guardate questo qui va dritto fino qua e poi scende giù dritto ed effettivamente è 10 perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 11 ok allora quale può essere un problema da, da, da, da aggiungere? Allora, innanzitutto, eh, come si può fare funzionava? No. Eh? Fa 11. Fa 11. Allora, concordo anch'io che faccia 11. Allora est est sud Quindi lui percorre quelli, quei tre là sopra, 1, 2, 3, 4, 5, poi fa un passo a sud e va qui, 6, 7, 8, 9, 10. Però mi sembra totalmente casuale questo, quindi non, non, il fatto che sia arrivato con 10 non, non, non mi ispira più di tanto. Allora, eh, perché qui... Current X e Current Y potrebbero anche essere sbagliati. Allora Sì, mi sa bene... Mm -mm. Allora, est, est, est, sud, sud, sud, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, oppure est, 1, 2, sud, 1, chi lo conta funziona no? Controllate se così è corretto. Così il, il così dovrebbe essere corretto. Quello lì è corretto. Diciamo che ne sono giusti due, quindi qualcuno ha trovato uno che non va bene? allora il come? così è cambiato il, il primo percorso è abbastanza semplice quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 8, 9, 10 ok, il primo, il primo è giusto allora, quello, quello quello che io faccio qui se guardate è eh, metto il path cambio il current x e y aumento il, la, la casella in cui sto andando procedura ricorsiva rimuovo dal peso la, la casella in cui sono andato torno indietro di un passo e questo qui che è inutile perché tanto non ci riscriverò sopra di nuovo comunque non lo considererò allora, quello che ho come problema, se vedete, è che lui non trova il primo percorso, ma li trova tutti. Allora, come posso fare per fermarmi e trovare il primo percorso possibile? Questo è un altro piccolo problema che possiamo avere nelle procedure ricorsive, ed è quello che viene chiamato propagare la condizione di terminazione. Allora, io posso pensare che la mia procedura ricorsiva, invece di essere un void, sia un int e ritorni 0 se non ha trovato o 1 se invece ha trovato qualcosa. Questo vuol dire che qua dentro io devo fare ritornare 1 e qui dovrò ritornare 0 e eventualmente qui dovrò ritornare 0 e qui dovrò ritornare 0 a questo punto quando io trovo, provo a chiamare find in modo ricorsivo beh se find mi dà un risultato torna un valore diverso da 0 allora io restituisco subito 1 senza andare avanti con le mie prove quindi non appena nella ricorsione una delle chiamate ricorsive restituisce 1 tornando indietro nella ricorsione tutte quante finiranno immediatamente restituendo 1 e infatti non appena io trovo una singola soluzione la procedura ricorsiva si interrompe e io restituisco uno est-est, sud-sud, est-sud sì, giusto, funziona 10 e arrivo nell'angolo in basso a destra quindi in questo caso qui ho leggerissimamente modificato la, la mia procedura ricorsiva aggiungendo questa possibilità di uscire in mezzo e soprattutto devo gestire il fatto che io esco e che propago l'uscita se esco perché ho trovato allora continuo a uscire questo talvolta mi serve perché se l'obiettivo è trovare un percorso il primo percorso non ho nessun interesse nell'esplorare tutti i possibili percorsi fra l'altro il main qui potrebbe anche avere un... potrebbe anche verificare Che il, effettivamente il, quello che viene restituito dall'ultima chiamata è o 0, o 1, 1 se ho trovato qualcosa, 0 se non ho trovato nulla. Quindi wow, esiste una soluzione, vediamo se... non esistono soluzioni allora modifichiamo qui mettiamo come golpe stato 2 così è sicuro che non esistano soluzioni e guardiamo un po' cosa succede lui non trova nulla ed effettivamente mi dice che non esistono nessuna soluzione non esiste nessuna soluzione diciamo che questo è 10 per 10 e l'obiettivo è 50 e lui la trova eventualmente eh, sono sempre estasiato quando qualcosa funziona ma eh, se voi guardate la procedura ricorsiva è eh, tutto sommato semplice, piccola, ed è un problema che eh, secondo me senza procedura ricorsiva non è così immediato affrontare o risolvere. Trovare il percorso che mi porta a, a, a prendere il tesoro pestando il numero giusto di, di mattonelle non è, non è immediato da fare senza ricorsione. Mentre se ci pensate qui, le parti complicate, alla fine, quali sono state? Beh, la codifica del, dello step con questa specie di, di, di, di strampalato vettore che poi mi permette di fare questo fondamentalmente, quindi di, di, di enumerare i possibili, possibili cambiamenti, di avere gli offset sull'asse x e sull'asse y in base al, ai vari passi, quindi passo 0, passo 1, passo 2, passo 3, il passo 0 mi sposta in un modo o nell'altro, il passo 1 mi sposta nell'altro. Esatto. E qui si può fare più o meno raffinato, si può fare con una classe, si può fare con una struttura, si può fare come volete. E, eh, e poi come memorizzare il percorso, se volete, in modo che sia in qualche modo comprensibile che cosa sta succedendo, perché ho bisogno di un qualcosa che mi traduca da passo 1 a est o passo 2 muoviti a sud qualcosa del genere però a parte queste, queste cose qui che sono manovalanza l'algoritmo in realtà è incredibilmente corto perché abbiamo se ho finito altra condizione che ci garantisce che non andiamo a entrare in un, in un loop infinito Tutte le possibili mosse, se la mossa è fattibile, e poi fondamentalmente l'algoritmo è questo. Fai la mossa, chiama la procedura ricorsiva, disfa la mossa. Quindi quante righe sono? Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono, sono 10 righe. E con 10 righe io alla fine riesco a risolvere questo problema tutto sommato in modo abbastanza efficiente. Dobbiamo farci del male, vediamo un po' se troveremo mai la soluzione. No, lo lascio provare a voi con questi numeri grossi. Quindi il vantaggio della ricorsione è scrivere in poco tempo qualcosa che ci dà un'idea un di quello che sta funzionando o un'idea dell'algoritmo, numero uno. Numero due, capacità di vedere un algoritmo come divide e timpera. Numero tre, capacità di gestire in modo efficiente strutture dati ricorsive. Queste sono le ragioni per cui serve la ricorsione. Oltre al, a questo, questo classico problema, ne esiste un'altra variante che ha una piccola difficoltà in più, Ah, questo è perché nel caso che non mi fosse venuto, venuto l'algoritmo io avevo pronto qualche slide per, per intrattenervi. Eh, ed è un eh, analogo, però invece di avere il problema di eh, pestare un certo numero di caselle, se io sono su una casella con indicato 4, il mio passo è lungo 4. Quindi se io sono su una casella con scritto sopra 4, mi posso muovere di 4 a destra, di 4 in basso, di 4 a sinistra e di 4 in alto, non di meno e non di più. Ad esempio, qui vedete che per arrivare al tesoro io devo fare un salto di 4 a destra, poi un salto di 3 in basso, poi dei passetti di 1 a destra, 1 in alto, 1 a destra e poi arrivare lentamente al tesoro. In questo caso ho dei problemi diversi perché non ho eh, il mostro alla fine, non ho la somma delle, delle, delle, delle mattonelle. Eh, devo preoccuparmi di sapere se ho, sono già passato su una mattonella chiaramente perché sennò potrei mettermi a fare un, un, un circolo continuando sempre a stare sulle stesse e ho un backtracking leggerissimamente più complicato perché quando devo tornare indietro devo ricordarmi di quant'era lungo il passo che ho fatto perché se so semplicemente che sono Arrivato, che se so che sono nella casella 10-10 e devo tornare indietro, devo sapere di quanto tornare indietro. E questo è il, il, il, il problema che, che sicuramente incontrate se, se provate a scriverlo. Ci sono un, numero, un qualsiasi numero di libri, tutti estremamente belli e interessanti, sugli algoritmi, sugli algoritmi ricorsivi. Eh, fra l'altro persino il tutorial del, del logo, non so se nessuno di voi ha mai programmato in logo la tarughina che si muove sto cercando di traviare mia figlia adesso, però il, eh, ci sono gli algoritmi ricorsivi in logo, e sono carini perché vengono fuori dei frattali non, non male, però eh, la ricorsione tutto sommato ha una sua utilità e serve detto questo vi saluto e vi lascio alla prossima settimana.